Allora, sulla base delle, delle settimane precedenti, le settimane scorse, direi che la, la, la situazione del laboratorio si è stabilizzata e quindi possiamo tornare all'orario ufficiale del laboratorio quindi dividere le ore in due squadre anziché in tre come abbiamo fatto per le prime due settimane. No? Dalle nostre stime dovrebbero diciamo così essere sufficienti, in questo modo riuscirete anche ad avere un'ora e mezza per portare avanti l'esercizio che cominciano a essere un pochino più lunghi o impegnativi rispetto ai primi, eh, ai primi esercizi che vi abbiamo assegnato. Quindi facendo l'estrazione di calcolo sui studenti alla data di oggi che mi sono visto sul portale, la metà del, dell'elenco avviene intorno a tra CO e CR eh, COP non c'è nessuno quindi con CO sono il turno 1 e con CR sono il turno 2 eh, noi poi come diciamo già all'inizio del, del corso questi turni li scambiamo ogni settimana no? per rotazione non sono orari particolarmente scomodi l'uno e l'altro Okay, quindi da domani in avanti, torniamo su due turni, i turni saranno salvo grossi scostamenti o grossi diciamo, bilanciamenti che dovessimo scoprire, cerchiamo di mantenere questi possibilmente fino a fine dell'anno, quindi non stiamo ogni volta a scoprirlo all'ultimo momento, eh, scambiando le settimane tra di loro. Ok, allora oggi cosa dobbiamo fare? Oggi dobbiamo eh, tirare un po' le fila sui diagrammi di processo andando a finire le cosettine che ci sono state in sospeso la settimana scorsa e queste cosettine sono essenzialmente tre, uno finire questo esercizio di cui ci manca solamente l'ultima parte finale, due vedere alcuni costrutti, alcuni pattern di modellazione che ci erano rimasti un po' indietro, e tre eh, ragionare un pochino magari facendo un altro pezzo di esercizio sulla parte di scambio di segnali perché quella è un pochino più complessa in qualche modo più che altro per capire quando come utilizzarlo. Okay? Allora partiamo dal primo punto che è quello del terminare l'esercizio sui vaccini, il diagramma di processo relativo all'esercizio sui vaccini, di cui ci eravamo detti che manca ancora questo paragrafo. Tutto il resto fino a questo punto l'abbiamo modellato, o perlomeno so, ci pare di averlo fatto, di non aver dimenticato dei pezzi. E ciò che manca invece è questa parte in cui in fase di salvataggio dei dati il sistema verifica che per tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge ogni bambino sia in regola, perché la vaccinazione è stata compiuta oppure perché il bambino è resente e segnala alla famiglia tutte le anomalie riscontrate poi dopo ci spiega meglio cosa vuol dire verificare di essere in regola perché tenendo conto dell'età del bambino si confronta con le carichette della vaccinazione e poi la stessa verifica diciamo così la fa la può fare il dirigente scolastico eh, per cui l'elenco dei bambini che sono in regola quindi oltre che dire alla famiglia bene, che il bambino è in regola eh, viene eh, pubblicato e eh, consultabile dal dirigente scolastico okay? allora io credo che l'unica cosa un po' complicata o che ci richiede di ragionare di questo paragrafo sia questa frase iniziale in fase di salvataggio dei dati cioè quando avviene ciò nei nostri diagrammi di processo che abbiamo fatto qual è il punto in cui avviene il salvataggio dei dati non abbiamo nessuna azione che si chiama salva o salva i dati eccetera e poi come secondo punto nel caso in cui eh, ci siano delle romanie cosa succede? Cioè il sistema le fa vedere e basta oppure ti aiuta, ti stimola, ti chiede di, di, di correggere allora andiamo un po' a vedere i nostri diagrammi di, di processo, eh, come li abbiamo fatti e quindi quale potrebbe essere questo punto in cui si salvano i dati anagrafici, i dati scusate, eh, vaccinali. Quindi avevamo un processo che si chiamava controllo vaccinazioni, che era grosso modo fatto così. volete l'elenco dei vaccini e se l'elenco è sbagliato posso fare delle correzioni e rimango a iterare su questo elenco fino a quando eh, la famiglia non dice che l'elenco è corretto. Okay? Allora, una possibilità sarebbe di mettere il controllo qui. Quando la famiglia mi dice l'elenco è corretto, per me, secondo me è corretto, faccio una verifica e ti mostro invece le anomalie che ci sono in questo elenco. Oppure, dentro l'attività complessa, io tutto sommato ho delle operazioni che sono di modifica, di inserimento, eccetera, potrei fare il controllo qua, cioè appena ti ho inserito un vaccino, controllo la coerenza e ti segnalo gli errori. Quindi una possibilità è questa, appena finisco un vaccino, l'altra possibilità è quando confermo che non ho più bisogno di fare altre modifiche. Ecco, tra queste due possibilità, non idea, io preferirei metterlo qua in questo processo. Perché a un certo punto forse anche più coerente con ciò che c'è scritto qua, in fase di salvataggio il sistema verifica che per tutte le vaccinazioni, cioè presuppone che io abbia, presuppone, io lo leggo così, poi purtroppo anche la funzione di interpretazione del testo, eh, quando hai inserito tutti i dati che devo inserire, adesso ti faccio un controllo generale e ti dico se per carto ancora qualcosa. Mentre invece fare questo controllo in modo puntuale e devo dire anche pedante, ogni volta che inserisco un dato mi dice eh, guarda che ci sono ancora degli errori, eh, dammi tempo, li sto inserendo adesso i dati, a non martellarmi con gli errori, con le anomalie perché sono ancora dentro questo ciclo qua e quindi fino a quando giro in questo ciclo sono cosciente che ci sono degli errori, sono io stesso a dire che ci sono degli errori che ne sbagliato quindi lo vedrei di più qua non è del tutto coerente con questo con questa parte della frase ogni bambino sia in regola allora quando io dico questa frase mi viene in mente che è una cosa che faccio dopo che ho confermato, tra virgolette, i dati di tutti i miei bambini, di tutti i miei figli, e a quel punto mi fa un riepilogo delle anomalie. Ecco, quindi nel mio processo però non ce l'ho questo. Non ho un punto in cui dico eh, ho finito le modifiche di tutti i figli, perché ho un processo, l'abbiamo scelto con noi, eh, non è che abbiamo scelto di fare un processo che inizia e finisce con la modifica o messa a punto dell'elenco della vaccinazione di un figlio. Questo processo può essere riattivato 4, 5, 6 volte, una per ogni figlio diverso, oppure può essere riattivato una volta successiva per lo stesso figlio, perché magari ho aggiunto delle cose, ma ogni volta che lascio questo processo stiamo dicendo faccio questa verifica dei dati. Faccio la verifica ovviamente su solo questo figlio, che è leggermente diverso da quello che sarebbe, si leggerebbe dal testo che dice controlla tutti i figli. In realtà se lo controllo uno a uno, man mano che... Allora, ho queste due possibilità. O quando salvo, controllo il figlio e mi faccio vedere l'elenco degli errori sul figlio, oppure mh, dovrei mettere una funzione a parte che fa il controllo su tutti. Ma non inserita in questo processo. No? Se ho tre figli, inserisco l'accensione del primo figlio, non mi aspetto che quando salvo l'accensione del primo figlio mi saltino fuori degli errori sul terzo. Beh, cioè, è utile che saltino fuori questi errori, ma in, non in quel contesto lì. Ok? Quindi, noi dobbiamo un po' decidere come conciliare due approcci diversi alla descrizione del sistema. Quindi, potremmo dire, vabbè, eh, ogni volta che salvo i dati di un figlio controllo gli errori di quel figlio e lo metto qua. Benissimo. Oppure faccio in modo che questo processo non sia un processo indipendente, ma sia di fatto un'attività complessa di un processo più grande che itera sui figli. Allora, primo figlio controllo, secondo figlio controllo, terzo figlio controllo, quando è finito tutti ti faccio vedere il Mi sembra un pochino più pesante perché mi obbliga ogni volta ad andare attraverso l'elenco di tutti i figli quando magari so già che solamente modificare il secondo. E quindi questo ogni bambino lo interpreto in un modo un pochino flessibile. È ovviamente il nostro progetto quindi facciamo le nostre scelte così ovviamente quella azione ci sia. Quindi in questo caso sceglierei di inserirlo qua. E cosa inserisco? Inserisco la verifica, cioè il sistema verifica e poi il sistema segnala la famiglia. Con queste due azioni. Una prima azione che il sistema informativo compie da solo, una seconda azione nella quale la famiglia vede le eventuali anomalie che ci sono, ovviamente. Quindi abbiamo una prima azione, se lo vogliamo inserire qua, una prima azione nella quale abbiamo che il sistema informativo verifica anomalie sui vaccini del figlio, di questo qui, che ho inserito prima, Quindi questa è l'approssimazione da compiere, se l'elenco corretto. A questo punto ho due possibilità, le anomalie ci sono o non ci sono. Quindi avrò un ramo di scelta che distingue i due casi. Nel caso in cui non ci siano anomalie, posso aver finito. un'anomalia posso terminare il processo come terminava prima se invece c'è qualche anomalia abbiamo che la famiglia eh, visiona l'elenco delle anomalie visiona controlla l'elenco delle anomalie se non ci sono anomalie non te lo faccio neppure vedere se invece ci sono anomalie il prossimo passo che ti mostrerò sarà questo elenco e poi dopo beh il testo non ci dice nulla quindi è un po' la nostra scelta si dire dopo che hai visto l'elenco delle anomalie comunque vabbè i dati sono salvati esci oppure dopo che hai visto l'elenco delle anomalie ti faccio tornare su a correggere queste anomalie Mm? Um, dipende da come lo vogliamo fare, no? non cambia moltissimo, nel senso che se io decidessi di chiuderla qua, cosa succede? Che la famiglia vede, inserisce i dati, pensa che siano a posto e il sistema dice guarda che attenzione che tuo bambino, visto che sei anni, dovrebbe aver fatto anche il vaccino per la varicella. Ok. Va bene, gra grazie che me l'hai detto, so che non posso portarlo a scuola. Ma se invece questo vaccino l'ha fatto e mi sono semplicemente dimenticato di inserirlo, semplicemente rientro nel sistema da sopra, riseleziono lo stesso figlio, correggo e risalvo. Quindi il fatto di, di chiudere questo processo fa sì che se dovessi fare un'ulteriore correzione devo semplicemente riselezionare il figlio e ricominciare da capo. Viceversa, cosa vorrebbe dire se facessi la scelta inversa di tornare su? Vediamo che razza di freccia mi viene. Ovviamente dopo la selezione del figlio, perché il figlio è sempre lo stesso. Allora, vediamo dal punto di vista del token. Vuol dire che il sistema informativo ha capito che ci sono delle anomalie il sistema informativo ha fornito alla famiglia l'elenco di queste anomalie e quindi il sistema informativo ritorna all'elenco dei vaccini permettendo alla famiglia di correggere questo elenco e quindi torna su, quindi primo, ho due cicli, uno detto l'altro, quello più interno è la famiglia semplicemente che sa che deve aggiungere dei dati quello più esterno è il sistema che segnala le anomalie in dati che invece la famiglia ritiene che siano corretti Cosa capita però se questa anomalia c'è davvero? Cioè, questo qui davvero non l'ha fatto il vaccino. E non è che tornando su lo fa. Non ce l'ha, quindi dovrò prima andare a farlo, poi dopo che l'ho fatto non si rischia di certificare. Io, un sistema informativo, non può mai imprigionare l'utente e obbligarlo a fare una cosa vorrà dire che il token in questo caso si predispone a visualizzare l'elenco e eventualmente a modificarlo ma l'utente non lo fa, non lo fa semplicemente perché il certificato non ce l'ha ancora, Vabbè, chiuderà il sistema e poi quando avrà il vaccino rientrerà in questo processo e ricomincerà da capo con un altro token. Noi abbiamo processi che Possibilmente li portiamo a termine e quindi il token arriva molto naturale perché quella pratica è finita. Però non c'è nulla che possa obbligare l'utente a portare a termine un processo. Se l'utente interrompe a metà, ah intanto, è finito. Il fatto che il token sia qua significa sì, in teoria, in teoria, lui è arrivato fin qui quindi da qui può proseguire, anche in un secondo momento. Nella pratica... Quando avete chiuso, eh, se riaprite ricominciate da capo. Quindi ricominciate con un altro token e quello di prima è perso. Non, non, non è più raggiungibile, non c'è più modo di recuperare. No. Non è come quando scrivete un documento e salvo e chiudo, ma quando riapro Word il documento non lo trovo lì esattamente nel stato in cui l'avevo lasciato. Allora è come se il token fosse rimasto lì in attesa mia, non cioè, so, mettete qualcosa nel carrello di Amazon, vi rimane. Poi lui comincia a scassargli perché gli dice guarda che è un carrello, ma rimane lì. quindi Il token rimane lì. Fermo. Quando mi ricollego, riprendo da dove ero rimasto. È un modo. Oppure, semplicemente, ricomincio da capo rientrando nella stessa funzionalità. Quindi, se i token, diciamo così, abbandonati rimangono comunque per sempre, quindi l'utente ha modo di continuare da dove era rimasto. Oppure, i token abbandonati dopo un po' vengono distrutti, dimenticati dal sistema stesso dipende un po' dalle da caratteristiche del sistema che vogliamo fare non spaventiamoci mai del tipo eh ma adesso, adesso l'utente è obbligato a fare questo no? non è mai obbligato c'è sempre una via di uscita che non disegniamo mai che l'utente cioè, se ne va, l'utente abbandona questo, ricordiamoci sempre, noi ci iscriviamo, la famiglia Giorizza, ma in realtà che stiamo scrivendo è che il sistema informativo prepara una videata affinché la famiglia possa visualizzare, possa se ne ha voglia. Okay? Anche per questo qua ho scritto, la famiglia visiona, anche se nel testo si è scritto il sistema informativo visuale, eh, mostra, eh, lo vediamo sempre dal punto di vista dell'utente, la famiglia può visionare questo elenco perché il sistema informativo glielo ha preparato, se poi non lo fa vorrà dire che se ne va senza reggere questo, pazienza il sistema e il controllo la fa okay? quindi dal punto di vista pratico non, non c'è molta differenza tra queste due possibili soluzioni eh, adesso poi la domanda poi ti dico cosa penso io. Allora, lui dice, eh, da famiglia, visione dell'elenco dell'omalie, anziché tornare a visualizzare l'elenco, andare direttamente alla correzione dell'elenco, mm. mm. e quindi l'aggiunta, eccetera. Um, a me non piace per due motivi. Il primo è più, diciamo così, di, re, relativo all'esperienza utente. cioè Ti dico che ci sono degli errori, e poi ti riporto nella videata da cui li puoi correggere, anziché buttarti già subito direttamente a obbligarti a correggere qualcosa. Eh, lui è abituato a lavorare su questa videata, lo riporto lì. Ma il motivo vero per cui non mi piace è che se io facessi quello che suggerisci, cioè non faccio casino con le frecce, scusatemi... Cosa faccio di male io sempre con queste cose? Beh, la cancello. Se facessi quello che mi suggerisci, avrei due cicli non strutturati. Cioè, vedi che è un ciclo più esterno, che inizia qua, continua e finisce, gira qui, che è quello che avevamo già prima, più esterno, non posso ne... E poi ne ho un altro che invece diciamo che inizia forse qua, gira di qui ritorna di qua, poi torna su poi da qua posso uscire, rientrare di qua però questi due cicli non sono uno interno all'altro né uno esterno rispetto all'altro, quindi si, si accavallano, si intrecciano in modo non strutturato Allora io questo cercherei di evitarlo il è possibile perché altrimenti rischio di perdermi probabilmente dei, dei percorsi a cui non ho pensato e eh, che saltano fuori perché questi, questo token fa dei giri di previsti quindi io questo lo eviterei spesso mi accorgo che qualcosa non è strutturato quando non riesco a disegnare il grafo in modo planare cioè quando sono obbligato a fare in realtà in questo caso potrei anche disegnarlo in modo planare passando da sotto Quindi non si incrociano le frecce, però comunque i cicli sono comunque intracciati in modo non strutturato. Quindi questo cercherei di evitarlo. Se lo volessi fare dovrei proprio ristrutturare completamente tutto il diagramma. Se, se per me è importante saltare questo passaggio e andare sotto. Um, io seguendo il principio dei minimi vincoli, cercando di fare un sistema informativo che è semplice, che non crea delle cose troppo complicate per gli utenti, mi verrebbe da far così. Nel senso che a un certo punto beh, ti sono segnate le anomalie, io so che forse alcune delle anomalie, tra quelle che ti ho selezionato, potresti correggerlo subito e altre magari no. E allora io per ora ti saluto qua, se le puoi correggere, puoi benissimo farlo. E altrimenti torni in un secondo momento e le avessi invitati. Però è solo proprio una sfumatura, ecco al lato pratico non è che cambia moltissimo modellarlo in un modo, modellare nell'altro ok eh, l'altra, l'ultima cosa l'ultima azione che può essere fatta su questo sistema ah ecco, scusate e quindi di questa frase qua nella verifica si tiene conto dell'età del bambino confrontandola con l'età richiesta di ciascuna vaccinazione cosa mi dice? mi dice due cose uno, controlliamo di averle queste informazioni, quindi queste informazioni cosa sono? L'età del bambino, ossia la sua data di nascita e le date in cui sono avvenute o la vaccinazione o l'esenzione. Queste cose ovviamente se le abbiamo dobbiamo averle nel diagramma delle classi, dove giustamente nella vaccinazione ho una data, nell'esenzione, o una data di inserimento, ad esempio, dell'esenzione stessa e del figlio o la data di nascita. Quindi questi dati li ho, in questo controllo che è descritto qua a parole lo posso fare. Nel processo non vedo il fatto che venga fatto questo controllo. Dov'era il processo? Se volessi... Perché magari questo, questo sembra semplice, la controllo di date, però se volessi mettere in evidenza che questo controllo viene fatto, ciò che dovrei fare è trasformare questa quest azione in un un'azione complessa e dentro questa azione complessa fare un ciclo in cui va a prendere vaccino per vaccino e mette il controllo delle date, quindi scrivendolo a un livello di dettaglio maggiore e poi dicendo sì no. Eh, eh, diciamo così, valido oppure eh, errore o anomalia. Sarebbe un controllo che si fa su ogni singolo vaccino all'interno di un ciclo che metterai dentro un'attività complessa associata a postazione. L'ultimissima riga è quella del dirigente scolastico che può controllare l'elenco delle vaccinazioni. L'elenco dei bambini. Quindi non ti dice quel bambino lì quale vaccinazione ha fatto. Pensi che ti dice qual è l'elenco totale dei bambini che sono in regola. Allora questo è molto semplice perché è un diagramma di attività piccolissimo in cui questa volta la, eh, il dirigente scolastico controlla eh, i bambini e ha un'azione sola in cui il dirigente scolastico consulta l'elenco dei figli in regola. È un processino in cui il token è il singolo accesso per consultazione del dirigente. La pagina in cui lui ovviamente si identifica, metterà la main password, ma abbiamo detto che la parte di identificazione non la vogliamo, abbiamo per scontato che ci siano per poter accedere al sistema e a questo punto lui avrà una funzione sola, consulta l'elenco attiva quella funzione, vede l'elenco e chiude come fa il sistema a sapere quali sono i figli di tutte le famiglie a questo punto? che siano in regola E ha due modi per farlo o quando il dirigente scolastico glielo chiede va a ricontrollare i va tutti i vaccini di tutti i figli di tutte le famiglie quindi sta un attimo a pensare poi si può correre l'elenco che è un modo oppure il sistema informativo nel momento in cui ha fatto il controllo per la famiglia perché questo controllo l'ho già fatto prima se lo ricorda, se lo salva da qualche parte e allora va semplicemente più a tradurre l'elenco di quelli che si, sono che si è salvato da parte perché sapeva che era la regola. in questa seconda ipotesi poi ragioniamo se ha senso eh? o quale preferiamo in questa seconda ipotesi mi verrebbe da aggiungere a figlio un ulteriore campo valido, non valido e quindi in fase di generazione dell'elenco vado a farti l'elenco di tutti i figli che sono stati marchiati come valido. E quando è che lo marchi come valido? Quando, nel processo che abbiamo appena fatto, su questo ramo qui, in cui non facevo nulla, io scriverò che il sistema informativo marchia questo bambino come valido. Allora, in questo caso, il processo del dirigente è molto più veloce, perché basta semplicemente prendere tutti i bambini che abbiano questo booleano valido o non valido a true, a vero quindi abbiamo due possibilità o qui rifaccio tutti i calcoli tutte le verifiche oppure nel momento in cui faccio le verifiche che è qua mi salvo il risultato di questa verifica nel modello concettuale e poi uso questo dato che avevo calcolato prima per voi quale è meglio? ricalcolo o me lo salvo? salvo, chi è per salvo? Mm, metà eh, io sono per il calcolo ho cercato di convincervi che era una buona idea salvo nel senso che vi ho convinto perché è sicuramente più veloce, più prestante, eccetera ma ce la variabile tempo c'è cioè un bambino che oggi è in regola domani compie gli anni non è più in regola potrebbe non essere più in regola cioè il passare del tempo fa diventare un bambino valido, un bambino non più valido. Perché il confronto che faccio è tra data di nascita e eh, l'età richiesta da una certa inipolazione. Allora, bambino, allora, se io faccio il controllo adesso, e il direndente scolastico lo controlla tra un anno, eh, il bambino adesso magari è in regola, ma tra sei mesi deve fare un vaccino non l'ha fatto, se non ha fatto questo campo ipotetico valido rimane vero, nessuno lo mette a falso e allora il sistema andrebbe a vedere scoprirebbe che è valido allora dovrei complicarmi la vita dovrei dire sì, non solo è valido ma ti dico quando ho verificato che era valido e quindi considero solamente quelli validi eh, validi recenti che sono stati marchiati come validi un mese fa o meno di due, un mese o due fa e per gli, gli altri invece lo ricalcolo eh, allora non so se sto facendo veramente tanto risparmio no? se lo compito di più tanto va a ricalcolare però al di là della, del, del ritardo nella risposta dovuto a un potenziale ricalcolo più che altro il nostro ragionamento deve essere quella proprietà lì è una proprietà che una volta che è impostata non cambia più o se cambia cambia in, in in risposta a ben precise azioni che il sistema informativo fa oppure la validità di quella proprietà dipende da fattori esterni e se dipende da fattori esterni come questo, cioè il fatto che il bambino cresca il sistema informativo non il controllo quindi non è un'informazione che può ritenere valida. quindi a volte ci sono un po questi, questi trucchi soprattutto poi nel modello concettuale in cui uno cerca di fare una fotografia istantanea mi vedo i dati oggi, poi c'è sempre lo sforzo ulteriore di immaginare come questa fotografia evolve al passare del tempo. O perché sistema, i processi vanno avanti, fanno cose, oppure perché eh, semplicemente il mondo esterno cambia. E questo è anche il motivo, me lo sarei potuto chiedere, anzi me lo sono chiesto mentre lo disegnavo, Questa azione qua è un'azione del sistema informativo che non lascia traccia nel sistema. Se io ho fatto un controllo, poi questo controllo mi è servito semplicemente per fare questo elenco. Basta. Ehm, noi dicevamo che le azioni che non lasciano traccia sono quasi inutili. Beh, in realtà questa è finalizzata a visualizzare questo elenco. Poi il risultato di questa elaborazione lo butto via perché se lo ricalcolassi domani sarebbe diverso. Allora me lo ricalcolerò quando mi servirà. Dimmi. È morta la batteria? Sì, è morto. Eh, ce ne sono due, vediamo se sono. Allora, semplicemente per ricordarci di questo ragionamento, beh, forse questo processo lo posso leggermente modificare aggiungendo o esplicitando il fatto che prima che il dirigente scolastico possa consultare l'elenco. Il sistema informativo deve fare una verifica sulle vaccinazioni di tutti i figli e quindi poi mostrare l'elenco di quel che c'è. E questo dovrebbe concludere, direi, la modellazione di tutti gli aspetti di processo legati a questo esempio. Poi, come vi dicevo, ci sono ancora un paio di dettagli che andiamo a prendere da qua. Sulla modalità di processo che ci sono rimasti da trattare uno dei quali è questo che prende il nome di terminazione implicita La terminazione implicita è un altro tipo di nodo nei modelli di processo che termina, il nome è un po' sfortunato perché non ci dice nulla, non è particolarmente evocativo, eh, termina non un intero processo ma un percorso parallelo all'interno di un processo. Cioè cosa vuol dire? la rappresentazione del nodo di terminazione implicita è un cerchio con un approccio, con una X al suo interno è un nodo di terminazione per cui quando il token arriva su questo nodo viene distrutto ma a differenza del nodo di terminazione di processo che conclude il processo e quindi distrugge tutti i token eventualmente ancora presenti che siano stati generati di fork ovviamente, perché l'unico caso in cui si utilizza un token in un processo è quando il fork ne ha generate delle copie. Nel caso invece della terminazione implicita, muore quel token e basta, e l'altro rimane vivo. Ok? Quindi, in questo caso, giusto per capire come funziona, abbiamo un token che arriva tranquillamente al suo fork e come tutti i fork si eh, biforca. Caso in 2 abilitando l'azione B e l'azione C, entrambe sono abilitate. Supponiamo che avvenga prima l'azione B, allora in questo caso il token all'uscita dell'azione B arriva al nodo di terminazione implicita e questa terminazione implicita distrugge questo token, ma non distrugge il processo e quindi l'altro token rimane ancora vivo noi la settimana scorsa quando giocavamo col timeout abbiamo giocato proprio sul fatto che quando uccido un processo l'altro token che era rimasto in attesa veniva già ritardo, distrutto no? quindi ci serviva in altri casi invece ci può servire mantenere attivo perché anche quest'altra azione con i suoi tempi magari in tempi diversi deve essere svolta allora se voglio terminare un ramo parallelo lasciando andare avanti gli altri rami paralleli lo posso fare con questo nodo di terminazione implicita la differenza appunto è la terminazione esplicita che finora abbiamo sempre solo chiamato terminazione del processo in cui ovviamente la distruzione di un token distrugge anche l'altro tutti gli altri eventualmente presenti ok? quindi questo è una, un ultimo costrutto di cui non avevamo avuto bisogno quindi la settimana scorsa non l'avevo tirato fuori per non caricare inutilmente gli esempi. Questo del discriminatore strutturato invece l'abbiamo già visto come strumento per permettere una scelta, l'avevo chiamato anche scelta non deterministica, una scelta tra due azioni in cui la scelta la posso scoprire solamente quando l'utente farà l'azione e non posso o non voglio chiedere all'utente quando compierà quell'azione o quale azione vorrà, comp vorrà compiere. Non, non voglio chiedere in anticipo. Questo va bene se la scelta tra queste due alternative è una scelta dell'utente, perché abilito queste, entrambe queste alternative con un token e poi a seconda che l'utente faccia una oppure l'altra andrà avanti un token e ovviamente gli suggerrà l'altro, oppure viceversa, andrà avanti il secondo token e gli suggerrà il primo. Ma questo richiede, visto che sono delle azioni, una interazione dell'utente, quindi l'utente che sceglie cosa fare. Ci sono invece dei casi in cui non è l'utente che decide cosa fare, adesso qui vi risparmio l'animazione, che abbiamo già visto, non è l'utente che decide cosa fare, ma è l'ambiente nel quale si verificano certe condizioni. L'ambiente nel senso che informazione che il sistema informativo riesce ad ottenere o riceve da altri sistemi informativi, che lo informano, gli passano una certa eh, informazione, altri sistemi informativi, ed altri processi paralleli, eccetera. Allora, possiamo costruire un costrutto molto simile, qui è chiamato costrutto di scelta ritardata, scelta differita, in cui al posto delle azioni dell'utente abbiamo la ricezione di segnali. cioè il sistema informativo sa che dovrà succedere o una cosa oppure l'altra non sa quale delle due succederà prima perché sono cose che avvengono dall'esterno possono avvenire in altri processi che poi mandano un segnale quando l'evento 1 o l'evento 2 accade effettivamente oppure possono essere informazioni che arrivano proprio dall'esterno del sistema informativo stesso non dall'utente direttamente. Però, a seconda che succeda prima uno o prima due, dovrò fare cose diverse. Allora, io non posso mettere due ricezioni di segnale in serie una dopo l'altra, no? perché eh, se le mettessi in serie deve per forza arrivare prima uno, e poi solamente dopo che è arrivato uno mi metterò ad aspettare il due. Quindi io devo proseguire la lavorazione sia che mi arrivi uno, sia che mi arrivi due. Quando almeno uno, il primo dei due segnali, mi arriva, allora io okay, finisco questa zona di ricezione e vado avanti ad elaborare ciò che ho ricevuto. E molto probabilmente la prima cosa che farò sarà di chiedermi, sì ma cosa ho ricevuto? Da queste due porzioni? Questo è il comportamento che hanno praticamente tutti i server, siamo nell'architettura di rete. Un server ha ah, una porta aperta in cui accetta richieste da altri client e lui era in attesa di più richieste possibili no? forse vi ricordate quando quelli di voi che l'anno scorso hanno visto un po' di socket la filosofia è quella, io sono lì in attesa sempre di più comandi possibili quando ricevo qualcosa, guardo a vedere che cos'è e quindi poi lo lavo. però prima di riceverlo non so cosa riceverò, non so quale richiesta richieste l'accept del socket ma la cosa di questo genere Qui, per come funzionano i segnali in UML, ogni blocco di ricezione segnale è in grado di ricevere solo un tipo di segnale. Tutta questa manfrina non sarebbe nulla se io potessi mettere un blocco di ricezione segnale con scritto dentro qualunque cosa. Ricevi un qualunque segnale e poi dopo andiamo a vedere che segnale ho ricevuto. L'UML questo non lo prevede, prevede invece di dire sì ma dimmi qual è il segnale che stai aspettando in questo momento, non qualunque perché perché c'è questo meccanismo in broadcast se io scrivessi qualunque potrebbe arrivarmi una cosa a cui non ho mai pensato fatta da un processo che non c'entrava niente quindi io devo dire quali sono i segnali specifici che in questo contesto qui voglio ricevere, voglio analizzare poi il meccanismo di gestione del token è esattamente lo stesso ciò che cambia è la causa di sblocco nel primo caso la causa di blocco è un'azione dell'utente il secondo caso è un evento esterno. Oh, ovviamente tutte queste cose possono essere combinate tra di loro. Quando abbiamo visto il, il, il pattern per il timeout era un miscuglio di questi due, perché nel timeout c'era da un lato un'azione di un utente, dall'altro lato c'era una crescita che è un tipo particolare di del segnale. Quindi sta poi a noi costruire poi ciò che, ciò che ci serve no, usando come ispirazione questo tipo di di modelli base, nel senso senso. Va bene. Ok. Um. Allora, io vorrei poi, però ancora, eh, fare insieme qualche esempio, diciamo così, di tipo più didattico, quindi non, non su esercizi lunghi, perché inizieremo magari un altro in parallelo da portare avanti. Per ragionare un po' meglio sulla parte, forse l'ultima, quella un pochino più critica, come accennavo, che è quella dei segnali. Ok? A cosa possono... Quali sono i contesti in cui possono nascere si possono usare i segnali. Poi li rivedremo facendo gli esercizi, eh? però almeno abbiamo una sorta di, diciamo così, piccolo vocabolario dei modi in cui si possono usare. Allora, parliamo di diagrammi delle attività. Quindi ricordiamo che la cosa base è che noi abbiamo, fatemi fare una cosa non ortodossa, cioè fare due processi nello stesso disegno, ma solo per averli insieme, no? solo per ragioni grafiche. Un utente fa, che fa qualcosa e poi decide, il sistema decide di, dove è andato qua, inviare un segnale e poi il processo continua e questo può essere ricevuto da un altro processo attraverso appunto una ricezione di segnale quindi questo segnale azioni chiamiamole pure lasciamole pure 0, 1, 2, 3, non ci interessa in questo momento cosa facciano, però i due segnali devono essere chiamati nello stesso modo. Quindi ad esempio, sincronizzazione. Adesso ingrandisco la figura. Quindi noi abbiamo due processi diversi, ciascuno col suo token, quindi non... immaginiamoci due di diate diverse, che fanno le loro cose, i cicli, il fork, eccetera. A un certo punto il processo di destra, partiamo da questo, sa che non deve continuare fin tanto che non riceve il via libera da un altro processo. Questa è la forma più semplice di comunicazione, in cui un processo si ferma e aspetta che l'altro processo sia arrivato a un determinato punto l'unica informazione che viaggi in questo momento in questo esempio è il fatto che il primo processo sia arrivato a compiere a terminare l'azione 0 ok? esempi di questo comportamento ma quando tu magari devi compilare una domanda quindi devi inserire dei dati e a un certo punto hai inserito questi dati poi magari devi inserire altri ma il fatto di aver già inserito questi dati permette a qualcun altro di prendere in carico questa domanda andando a leggere a modo concettuale ciò cioè che hai fatto, ciò cioè che hai inserito e poi agire in qualche modo È un po' più, diciamo così, curioso capire cosa l'altro può fare prima di aver ricevuto questo segnale. Perché l'altro può già fare qualcosa senza sapere se io ho già inserito i miei dati. A volte sì, a volte no. Eh possiamo metterci d'accordo io e te di fare una relazione insieme allora iniziamo a lavorarci entrambi tu a un certo punto dici sono arrivato ho finito la mia parte allora io nella relazione 4 le metto insieme le coordino, magari io ho fatto il testo e poi hai fatto i grafici allora io in relazione 3 ho cominciato a scrivere il testo poi quando tu mi dici i grafici sono pronti li metto dentro tu qui vai a prendere un caffè perché tanto la tua parte l'hai finita quindi può darsi che ci siano dei processi in cui i singoli token, quindi i singoli attori che portano avanti questi token possono già fare delle azioni ma ne, non le possono portare avanti finché non arrivano a certi punti di scambio. in altri casi invece il secondo eh, semplicemente prende in carico un'azione che gli è stata comandata ordinata dal primo allora in questo caso in questa, al posto dell'azione 3 a volte non c'è nulla da mettere allora in questo caso si usano dei, dei pattern molto più limitati c'è cioè una cosa di questo genere Se il processo parte così e poi ci sarà l'azione 4 l'azione 5 successiva quindi è, è più frequente vedere che il processo semplicemente non parte finché non il via perché magari prima non ha quasi nulla a fare c'è anche una scorciatoia per questo, cioè quando dovete disegnare una cosa di questo genere, la si può anche disegnare omettendo il nodo di start. Cioè, si vedono disegnati dei processi che partono direttamente da una retezione di segnale. Senza il pallino, che è sottinteso a questo punto, cioè la ricezione del segnale fa partire il, il processo e genera il token in se stesso. Quest le ultime due esempi sono esattamente la stessa cosa, solamente secondo una abbreviazione grafica. Ecco, in questo caso il processo di sinistra si disinteressa di ciò che succede dopo che lui ha mandato il segnale. Cioè va avanti a farsi i fatti suoi, i fatti propri. Quindi in questo caso il processo di sinistra dice vai pure e quello di destra prenderà carico della procedura e andrà avanti. Al processo di sinistra non interessa che cosa farà quello di destra. Non interessa nel senso che non, non c'è nessun momento in cui il processo di sinistra vuole sapere il risultato di ciò che ha fatto quello di destra. ok? Questo lo stiamo disegnando sempre pensando che i due processi siano nello stesso sistema informativo, nel nostro sistema informativo. Quindi sono due activity nostre che stiamo progettando noi e che abbiamo bisogno di comunicare. Se per caso queste due activity non fossero entrambe nel mio sistema informativo ma una delle due fosse un sistema informativo esterno, allora io vedrei solamente metà di questa figura. Se io sto mandando un'informazione a un sistema esterno, io vedo questo, sì, ma la parte di destra non la vedo più. Io vedo a un certo punto che il mio sistema informativo manda dell'informazione. Qualcuno riceverà, spero. Semplicemente il fatto che chi la riceve... Non, no, sia un processo che non mi appartiene più, perché è un sistema informativo diverso, fa sì che io non veda tutto il processo di ricezione e di elaborazione di quel messaggio. Se a un certo punto il mio sistema informativo dice eh manda un sms, manda una mail, spedisci un tweet, salva un dato o invia un documento e il destinatario di questo invio è il server di mail, un, diciamo così, una, un archivio in cloud, uh, Twitter, uh, il gestore di SMS del, della telefonia mobile del mio cliente, e sono tutti esempi di sistemi informativi che ovviamente dovranno prendere in carico un po' ma che non sto progettando, ci sono già. Allora io vedrò solamente l'invio, ma non vedrò la ricezione. E questo succede spesso: l'invio di una mail. Quindi, il sistema a un certo punto, informativo a un certo punto, deve mandare una mail. Cosa vedo come lo modello? Semplicemente così. Il sistema invia un messaggio. Chi riceve questo messaggio è il server che Se tu hai la posta su Gmail. Allora, chi riceverà il messaggio sarà il server della posta di Gmail. Non lo se, la posta, se invece ti domande la posta del Politecnico chi riceve il messaggio sarà il server di posta del Politecnico a cui poi l'utente si collegherà e vedrà il messaggio quindi poi dentro il server di posta del Politecnico c'è l'utente che prima ovviamente il server riceve il segnale guardate che si chiama sincronizzazione Dopo, solo dopo che quella mail è stata ricevuta, l'utente la può leggere. Allora questa è un'azione che l'utente fa sull'altro sistema. La ricezione, questo segnale di ricezione, non è la ricezione da parte dell'utente. Da parte del sistema che lo riceve, se lo salva da qualche parte. Poi, l'utente si collega e lo legge. La CMS nel caso di un SMS, questo qui è il mio cellulare che riceve il messaggio e questo sono io quando lo apro, e lo leggo. Nel caso della mail è appunto il server di posta e il programma di posta che io apro sul sito per vedermelo. Entrambe queste cose ovviamente sono, normalmente quando progettiamo un sistema informativo assumiamo che ci siano ma sono esterne quindi non vediamo questa, questa seconda metà. Diverso invece è il caso in cui... Um, poi vi tiro fuori temi, la prossima settimana i temi di esame in cui queste cose sono state fuori, ma no? qui ragioniamo sui casi possibili. Immaginiamo un sistema informativo in cui, che abbia una componente server e una componente mobile quindi c'è un'applicazione che gira sul server e poi c'è un'app da installarti che si collega a quella no? come sono la maggior parte dei, dei servizi oggi allora in questo caso sia il server sia l'applicazione pur essendo due sistemi software distinti fanno parte sempre del mio sistema informativo no? eh, allora in quel caso no, pensate appunto ho detto prima Twitter allora qualcuno che sul sistema si collega a Twitter mi scrive un messaggio e il sistema me lo manda il server di Twitter sa che io sono collegato anche col cellulare, con l'account e manderà una notifica all'applicazione l'applicazione è sempre mia adesso lo stiamo immaginiamo di essere noi proprietari di Twitter noi avremo un processo che gira sui server e un altro processo che gira su migliaia di telefoni in giro no? ogni utente avrà il suo allora in questo caso chi riceve il messaggio è un altro software che fa parte dello stesso sistema informativo e quindi fa parte ancora della nostra progettazione quindi è fuori ma non del tutto noi possiamo avere più processi, l'esempio no? che abbiamo fatto dei vaccini hanno tutti i processi che immaginavamo tutti dentro un unico server e ha il sito che gestiva tutte queste funzioni, hanno tutti lì processi paralleli, a volte si scambiavano informazioni, ma dal punto di vista fisico erano concentrati in un unico luogo. Invece un servizio che, si che usa come interfaccia un'applicazione mobile ha le due componenti. Quando voi aprite l'app del poli, No, per vedere o l'app del poi vi dà la notifica che vi dice domani c'è l'esame, l'appello dell'esame tra dei dell oppure sono stati pubblicati i voti. Questo è un pezzo del sistema informativo della didattica del Politecnico di cui il grosso, il grosso, grosso, grosso sta sui server centrali e poi ci sono dei pezzettini distribuiti che sono ad esempio l'app che, che dal punto di vista di chi le ha progettate sono un sistema unico fatto di varie parti che comunicano tra di loro. Allora in questo caso ha senso modellare come parte del sistema questo processo di ricezione. Qual è la differenza tra mandare una notifica sull'app del polio su Twitter e mandare un sms o una mail? Cioè dal punto di vista utente non cambia quasi nulla però dal punto di vista del sistema informativo cambia Perché quando mando un sms mi appoggio al sistema informativo del gestore telefonico che c'è già, non lo devo progettare funziona come funziona non posso decidere io di modificare il funzionamento o scegliere come debba funzionare e so che attraverso quel canale l'informazione probabilmente arriverà all'utente il fatto che l'informazione arrivi all'utente non lo posso sapere quando io ti mando un sms non ho modo di sapere che tu l'abbia letto, neanche ricevuto, idem una mail, quando ti mando una mail, eh, a meno che non ci sia attivata la ricevuta, la ricevuta di ritorno o cose di questo genere, tu la leggi su un altro sistema informativo, il mio sistema informativo non può sapere cosa stai facendo tu veramente. se l'hai cancellata, se l'hai detta, se l'hai inoltrata, non è più mia. Se io invece ho la stessa notifica, tipo domani c'è l'esame, te la mando sull'app che ho fatto io, io so esattamente quando l'app l'ha ricevuta, Beh, so quando l'ho mandata ovviamente, ma so anche quando l'app l'ha ricevuta e quando tu l'hai detta e cosa ci hai fatto. Poi magari non me ne frega niente, non me ne salvo queste informazioni, va bene. Però concettualmente sono azioni che l'utente fa ancora dentro il mio sistema informativo. Okay. Quindi c'è questo confine che non è un confine tecnologico, ma è un confine di, di proprietà. Questo è mio, lo sto progettando ancora io e quindi vedo cosa succede al suo interno. Questo non è più mio e quindi non vedo cosa succede al suo interno. Quindi, nel caso dei sistemi distribuiti, mm. esiste questa variante in più, un processo che è esterno sistema ma ancora facente parte del sistema perché il sistema spesso è fatto di più parti distinte. In questo caso bisogna fare attenzione, o in tutti i casi i sistemi esterni, che il modello concettuale che vede il server centrale non è detto che possa essere visibile anche dall'applicazione mobile. Anzi, di sicuro l'applicazione mobile non può vedere tutto i dati che stanno sul server avrà un suo modello concettuale più piccolo con dei dati più limitati oppure addirittura non ne ha nel senso che quando bisogna visualizzare qualcosa lo va a chiedere con delle richieste e questo ci porta al secondo alla seconda tipologia di interazione quindi questa è una modalità di interazione unidirezionale io mando qualcun altro riceve e poi a seconda di chi sia chi riceve, abbiamo detto lo vedo, non lo vedo, posso fare qualcosa prima oppure no. E ci sono questi 3-4 casi, mando l'SMS, mando la mail e quindi vedo solamente l'invio, invece mando una notifica eh, e allora effettivamente gestisco anch'io la, la, la ricezione. Però è natura unidirezionale e questo lo capiamo perché l'azione 2 si compie indipendentemente dal fatto che dall'altra parte qualcuno abbia fatto le azioni successive oppure addirittura il segnale sia stato ricevuto oppure no magari c'è il telefono spento, è ancora lì in coda l'altra tipologia invece sono i messaggi usati per attivare delle funzioni remote ad esempio Partiamo da questo esempio, c'è l'utente che è sulla app del Poli, vuole vedere l'orario delle lezioni. Quindi l'utente consulta l'orario. E l'app che c'è sul vostro telefono non lo sa qual è l'orario, quale sia l'orario. Perché magari ha cambiato tre minuti fa l'aula. Quindi l'unica cosa che può fare è prima di diciamo così, che de, de, de visualizzazione dell'orario utente, prima di visualizzare l'orario l'app deve ottenere questa informazione, acquisirla, ma l'app non ce l'ha salvato, il database che contiene gli orari sta dentro il server del Politecnico, dall'altra parte. Allora non può fare altro che fare uno scambio di messaggi bidirezionale di questo tipo. Richiedi orario, ricevi orario. Cioè l'app sa che ha bisogno di un'informazione e sa di non averla allora manda un messaggio a un altro processo che invece abbia l'informazione e si è risposto a condividere. Non può leggere i dati dell'altro processo e quindi deve chiedere gentilmente di dare quell'informazione. E dopo che ha mandato la richiesta si ferma in attesa della risposta. Se volete con i metodi potete mettere un timeout in parallelo perché la risposta non arriva, poi qualcosa faccio e vado avanti però no, sperando che tutto vada bene rimango in attesa della risposta quando avrò la risposta finalmente la potrò visualizzare e farci cose okay? e dall'altra parte cos'ho? e dall'altra parte avrò un processo che è un processo server che rimane in attesa della richiesta orario quando riceve una richiesta consulta quindi sistema informativo consulta l'orario consulta database orari dopodiché può finalmente rispondere Quindi risponde un segnale che si chiama riceve orario e poi ha finito. Ops, no, sbagliato. Forma. Questa qua non la usiamo mai noi. Usiamo questa qua. Rinvia. Allora, i nomi sono un po' strani, nel senso che il segnale che riceve si chiama richiedi e il segnale che invia si chiama ricevi. ma perché devo mettere gli stessi nomi che c'erano dall'altra parte. Questo è un pattern di tipo richiesta-risposta. Request response, oppure master slave, oppure client-server. Ho un client che fa delle richieste e un server che rimane in attesa di possibili richieste ogni volta che riceve una richiesta la elabora e, e dà una risposta quindi a volte per usare la terminologia più client server questi due messaggi lo posso chiamare messaggio di richiesta e l'altro messaggio di risposta Lato sinistro non cambia molto scrivere richiedi o, o, o richiesta, ma lato destro, lato server si capisce un po' meglio se li chiamo richiesta e risposta. Perché a questo punto leggerò che il server rimane in attesa di una richiesta di orario, quando riceve consulta il database, sistema informativo consulta il database e poi il sistema informativo risponderà, invierà la risposta alla richiesta precedente. Allora, in questo modo il processo di sinistra non è più indipendente da quello che fa il processo di destra, ma nel momento in cui invia una richiesta attende la risposta. Questa è una comunicazione di tipo sincrono, nel senso che io vado, mi fermo e aspetto e proseguo, mentre invece la comunicazione precedente era sincrona, mando un messaggio e poi però me ne disinteresso totalmente. Quindi quando abbiamo bisogno di consultare dati che sono altrove, oppure salvare dati altrove, e vogliamo avere però la, la conferma che siano stati salvati, usiamo uno schema duplice di questo genere. Anche qui vale la stessa regola per cui se una delle due metà, o il client o il server, non fa parte del mio sistema informativo, io non la vedo. Vedo solo questa o vedo solo questa. Sapendo che però dall'altra c'è qualcuno che avrà progettato la parte simmetrica per farla funzionare insieme. L'ultima nota da ricordarci sempre, ma la dico perché in questi segnali l'utente non c'è mai. Okay? Quindi l'utente se deve agire deve agire o prima o dopo lo scambio dei segnali. Però già basta ci vediamo alla volta.